Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro IF News, la striscia informativa delle 13.30 Oggi è il 5 aprile, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sulle altre pagine dei principali quotidiani nazionali e partiamo subito dal regime forfettario con la flat tax di due anni per chi supera i limiti e le novità nella legge delega fiscale, e poi la certificazione unica IMSS 2022 con errori, la rettifica modifica il conguaglio e richiede correzioni nella precompilata, e ancora il super bonus 110% con i dati Enea aggiornati al 31 marzo 2022, oltre 24 miliardi di investimenti, e poi le pari opportunità, rapporto del personale entro la scadenza del 30 settembre 2022 con le prime Istruzioni, l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il green pass base per i viaggi in aereo dal primo aprile con le linee guida per i trasporti. Infine, uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal corriere.it. E partiamo subito dal regime forfettario: flat tax di due anni per chi supera i limiti. Le novità nella legge delega fiscale fa il punto Anna Maria D'Andrea sul regime forfettario e sullo scivolo di due anni con nuova flat tax per chi supera i limiti per la permanenza nel regime agevolato è questa una delle novità proposte dal MEF alla legge delega sulla riforma fiscale l'esame delle modifiche partirà oggi 5 aprile 2022 in commissione finanze della Camera vediamo che quindi per quanto riguarda il regime forfettario con due anni di scivolo si va verso una nuova flat tax per chi supera i limiti per la permanenza nella tassazione agevolata del 15%, lo mette nero su bianco il Ministero dell'Economia con le modifiche alla legge delega fiscale che verranno discusse in Commissione Finanze della Camera a partire da oggi, 5 aprile 2022. Non sono molti dettagli sull'exit tax per i titolari di partita IVA. Saranno quindi decreti delegati da adottare entro 18 mesi successivi all'approvazione della delega fiscale a stabilire chi potrà accedervi e quale sarà l'aliquota di tassazione prevista per i fuoriusciti dal regime forfettario. Tra le ulteriori novità proposte dal MEF c'è poi spazio per il cashback fiscale con la riduzione delle sanzioni per violazioni formali e il potenziamento della lotta all'evasione. Passiamo alla certificazione unica IMSS 2022 con errori, la rettifica modifica il conguaglio e richiede correzioni nella precompilata, fa il punto Rosi Delia sulla certificazione unica. IMSS 2022. In caso di errori e richiesta di rettifica, il contribuente riceve la notifica della correzione tramite posta elettronica. Sulla base della certificazione unica rettificata potrebbe cambiare il calcolo del conguaglio e sarà necessario apportare le modifiche alla dichiarazione dei redditi precompilata. Lo ribadisce l'Istituto nella circolare numero 47 del 4 aprile 2022. Cambiamo argomento e passiamo al super bonus 110%, con i dati Enea aggiornati al 31 marzo 2022, oltre 24 miliardi di investimenti, appunto i dati dell'Enea aggiornati al 31 marzo 2022 mostrano investimenti complessivi per un valore di oltre 24 miliardi di euro, circa metà di tali investimenti sono relativi a lavori in condomini. 8 miliardi di euro in edifici unifamiliari e 4 miliardi di euro in unità immobiliari funzionalmente indipendenti e poi proseguiamo con le pari opportunità rapporto del personale entro la scadenza del 30 settembre 2022 le prime istruzioni le pari opportunità sul rapporto del personale entro la scadenza del 30 settembre 2022 per il biennio 2020 2021 l'obbligo è stato esteso anche alle aziende con più di 50 dipendenti, dopo le novità introdotte, arrivano le prime istruzioni operative dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I dettagli sono all'interno dell'articolo. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il Green Pass base per i viaggi in aereo. Dal 1 aprile le linee guida per i trasporti, l'articolo è di Francesco Rodorigo e fa il punto su eh, cosa avviene dal 1 aprile con Green Pass base per i viaggi in aereo sul territorio nazionale, una delle indicazioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute sui trasporti pubblici pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 aprile 2022, tra le altre misure, l'obbligo di mascherina FFP2 e l'adozione di sistemi di informazione e divulgazione delle norme nei punti di maggiore transito. Ci spostiamo poi sulla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sulla riforma del fisco, nuove aliquote più alte su affitti e investimenti, flat tax più ampia, nell'articolo di Andrea Ducci. E poi, gas e petrolio dalla Russia, perché le sanzioni non partono? così la guerra rafforza Putin, nell'articolo in questo caso di Federico Fubini, e poi i numeri del giorno, 3544 si riferisce ai brevetti nel 2021 di Huawei che batte tutti in classifica europea, e poi 9,2% è quanto ha acquistato Elon Musk in merito a Twitter, il titolo vola in borsa, e poi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Gli scenari del dopoguerra, come girerà il mondo e cosa potrà fare l'Italia è di Ferruccio De Bortoli e analizza appunto cosa succederà al termine del conflitto che eh, si preannuncia piuttosto lungo l'analisi è all'interno dell'articolo per questo e per altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it e con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui